realizzare questa blusa che io ho deciso di chiamare blusa rubino riguarda il filato io ho optato per quello della mistrico filati linea canna da zucchero che sapete ho già utilizzato quest'estate anche nella sua versione con il lux ma questa volta ho optato per una versione e per la versione base il colore che ho scelto è il rosso anche se da qui sembra un rosso un po' acceso in realtà è un rosso un po' più eh, scuro tendente al, quasi al sangue il colore comunque è il numero 15 per poter realizzare questa blusa che è una taglia S ma come vedete mi va sia larga che lunga io ho utilizzato 350 50 grammi di questo filato lavorando sempre con un 100 del 3,5 per una taglia M vi consiglio di prendere 450 grammi per una taglia M 550 grammi però se volete le maniche più lunghe allora vi consiglio 50 grammi in più per una taglia S 100 grammi in più e eh, eh, eh, sia per una taglia M che per una taglia L rispetto a quello che vi ho già detto però se la volete fare più corta e andare a fare maniche più lunghe, allora vi riporto su quello che avevo detto all'inizio dipende sempre da come volete modificare questa blusa per renderla più particolare più personale uh, per quanto riguarda invece il uh, uh, link al sito incentando con i filati vi ricordo che in questo momento le, spe le spedizioni sono ferme ma ricominceranno il 31 però potete fare tranquillamente gli ordini sul sito e dal 31 gli ordini ricominceranno a, a partire quindi vi arriverà subito il vostro pacco se volete fare questa blusa in versione più invernale vi consiglio come filati potreste utilizzare um, il van gogh se volete anche qualcosa di sfumato uh, l'alta marea uh, potreste utilizzare anche il bacio urbati quindi veramente potete sbizzarrire e fare questa blusa con il filato che più vi aggrada se mi lasciate passare il termine per quanto riguarda la lavorazione è una lavorazione molto semplice ma che io trovo molto anche carina è qualcosa di particolare perché è un po geometrico quindi è ben bellissima e almeno per me è bellissimo come punto e si realizza ripetendo sempre tre giri che diventano sei quando si va a lavorare per gli scalfi perché nella parte di sotto lavoriamo in tondo ma per gli scalfi lavoriamo in giri di andata e ritorno una volta fatto ciò e cucite le spalle sono andata a fare le maniche ripetendo sempre lo stesso punto all'inizio volevo fare le maniche anche un po più larghe però ho in mente qualche altro modello con delle maniche larghe che vanno più per diciamo per le per l'autunno più che per le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 allora per realizzare la nostra blusa io utilizzerò il filato canna da zucchero questa è la seconda volta che devo iniziare a rifare l'inizio del video in quanto mi sono accorta quando stavo per andare a montare il video che si sentivano i rumori eh, dei lavori che stanno facendo nella, nel mio parco uh, e quindi mi ero dimenticata di insonorizzare, quindi di eliminare i, i rumori esterni uh, quindi adesso rifaccio la parte iniziale però lavorando su un piccolo campione vi dico già che per poter realizzare la mia maglia io ho montato 152 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Io direi per una taglia M di andare a montare almeno 8, scusate, almeno 5 motivi in più, per una taglia L anche 10. Però tenete sempre presente di misurarvi o il seno o la circonferenza del seno o la circonferenza dei fianchi e a seconda di quello che avete più grande andare a montare tante catenelle da arrivare a quella circonferenza, tenendo sempre naturalmente presente che il multiplo su cui andiamo a lavorare è un multiplo di 8. Quindi io per la mia maglia ho montato 5 152 catenelle lavorando con l'uncinetto 3,5 nel campione a cui adesso io vi farò vedere come realizzare il motivo ho montato invece 40 catenelle lavorando sempre con l'uncinetto del 3,5 quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono a prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte una e due due catenelle una due salto una catenella entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle una due tre e 5 salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2. Salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi entro nella seconda catenella e vado a realizzare le mie tre maglie alte, una rientro, 2 rientro, 3. 2 catenelle 1 e 2 scusate mi tiro un po' di filo eccomi salto una catenella entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 2 Salto una catenella e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima insieme. Quindi entro nella seconda catenella e vado a fare 3 maglie alte: una, due, e tre, due catenelle: una, due. Salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa: 5 catenelle: una, due. 3 4 5 salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo quindi per tutto il mio primo giro da per terminare quindi il primo giro ho fatto la maglia bassa di 2 catenelle Entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima Secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Catenella di separazione prendo il filo vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta Catenella di separazione prendo il filo entro la maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 5 catenelle entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa o entrate nella terza catenella, o entrate direttamente nella maglia nell'archetto senza um, andare nella terza catenella, quindi invece di farvi di entrare nella terza catenella potete semplicemente entrare nell'archetto e fare la maglia bassa. Come preferite, io lascio così entro direttamente senza dove entrare nella terza catenella. Però se voi la volete la lavorazione più precisa, allora potete entrare nella terza catenella. 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado nella terza catenella terza maglia alta e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo 3 insieme. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3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 Terzo giro vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione salto tutto e ricomincio da capo quindi vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio da capo quindi salto, tutto, facciamo più alto insieme. Vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta 3 catenelle. Scusate, ogni tanto, mi do tirare il filo: una, due, tre, vado una maglia alta, successiva realizzo una maglia alta 3 catenelle. Una, due, tre, vado una maglia alta, successiva realizzo una maglia alta. Catenella di separazione ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sta terminando anche il mio terzo giro, vado dove ho la terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta dove ho fatto la catenella di separazione e vado a fare una maglia bassissima adesso Noi andremo a fare sempre lo stessi tre giri, però i tre giri che andremo a fare adesso, che ci permettono di alternare il motivo, vedete: qui il il motivo è alternato. Quindi, i prossimi tre giri la lavorazione è sempre questa, ma si inizia in maniera diversa proprio perché andiamo ad alternare. E questi tre giri che andremo a fare adesso sono i tre giri che dovete sempre ripetere. Io li chiamerò 4, 5, 6. Quindi di diciamo che il 4 e il 5, 6 sono i giri che andremo sempre a ripetere. Questo perché dovremo il nostro il nostro motivo alternato quindi andiamo a fare in questa maniera con una maglia bassissima ci portiamo con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare una maglia bassa 5 catenelle di separazione 1 2 3 4 5 vado nell'archetto di 3 catenelle successive e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo entro nell'archetto di una catenella che mi separa le due maglie alte e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la catenella di separazione tra le due maglie alte vado a fare 3 maglie alte una rientro 2 rientro 3 2 catenelle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 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il quarto giro sto terminando il quarto giro ho fatto le due catenelle entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima quinto giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle tre maglie alte, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado una maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 5 catenelle vado a fare una maglia bassa 5, 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la prima maglia alta realizzo una maglia alta catenella di separazione vado alla maglia alta successiva realizzo una maglia alta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 terminando anche il quinto giro ho fatto le 3 catenelle vado dove ho la maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima adesso devo andare a fare il mio sesto e ultimo giro con delle maglie bassissime mi porto dove ho la prima maglia alta E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 1 2 3 3 catenelle di separazione 1 2 3 prendo il filo vado nella maglia alta successiva realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado alla maglia alta successiva realizzo una maglia alta catenella di separazione prendo il filo salto tutto e ricomincio da capo andando direttamente dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia alta successiva realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado la maglia alta successiva realizzo una maglia alta Catenella di separazione ricomincio da capo facciamo un'altra volta insieme vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado alla maglia alta successiva realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado la maglia alta successiva realizzo una maglia alta catenella di separazione continuo così per tutto il mio sesto giro Sto terminando anche il mio sesto giro ho fatto la catenella di separazione Entro nella terza catenella e faccio una maglia bassissima Benissimo adesso come vi ho detto per avere il nostro motivo alternato ve lo faccio vedere sulla maglia che si nota di più Eccomi per avere il nostro motivo alternato adesso noi ripeteremo sempre il quarto il quinto e il sesto giro in realtà quindi i giri che andremo a fare sono sempre tre solo che qui eh, abbiamo iniziato in maniera diversa i primi tre mentre qui per poter avere il nostro ma, motivo alternato andremo a ripetere sempre il quarto il quinto e il sesto giro vi faccio rivedere un attimo come fare il quarto con una maglia bassissima ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 andiamo dove abbiamo le 3 maglie alte e eh, le 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa 2 catenelle andiamo dove abbiamo la catenella di separazione andiamo a fare le nostre 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 si ricomincia da capo quindi questi sono i giri che dovremo andare a rifare il quarto, il quinto e il sesto io li ho già fatti adesso continuerete con la lavorazione eh, vera della maglia nel quale vi dirò quanti motivi ho ripetuto eh, per andare a arrivare a fare gli scalfi e poi passeremo a fare questo stesso motivo in giri di andata e ritorno per poter di, per poter creare gli scalfi della, manica, eh, della maglia allora, ho ripetuto il motivo per 15 volte quindi dal basso fino ad arrivare agli scalfi ho ripetuto il motivo per 15 volte a questo punto sono andata a mettere il marcatore per mettere il mio marcatore io sono andata a contarmi il mio motivo che è questo qua quindi 1 2 e ne ho contati un totale di 19 quindi ne ho messi 9 dietro e 10 avanti ricordatevi sempre che quello dispari va messo sul davanti e quindi un marcatore qui ho contato 10 dei miei motivi e ho messo il marcatore dove ho la catenella di separazione vedete quindi ho le tre maglie alte separate da 3 catenelle e poi ho la, la, una catenella sono andato a mettere il marcatore e ne ho messo i 9 dietro a questo punto continuiamo a fare la lavorazione ma non più in giri di tutto tondo ma in giri di andate e ritorno e vi faccio vedere come fare allora iniziamo quindi a fare il nostro primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 catenelle di separazione. Vado nel primo archetto di 3 catenelle. Vado a fare una maglia bassa 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso andiamo a lavorare normalmente. Come abbiamo sempre lavorato, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle: 1, 2. Prendo il filo, vado nella catenella di separazione. Vado a fare le mie 3 maglie alte: 1, 2. E 3 2 catenelle e ricomincio vado nel primo archetto e faccio una maglia bassa 5 catenelle e continuo così per tutto il giro vi faccio vedere poi come terminarlo iniziare il secondo sto per terminare il giro vado a fare le mie 5 catenelle vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 2 Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta, vedete qui ho il mio marcatore, qui ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 5 catenelle faccio una maglia bassa e adesso vado a lavorare normalmente il mio giro quindi 3 catenelle 1 2 3 e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta catenella di separazione vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e vado a lavorare normalmente di nuovo la mia maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle continuo così quindi per tutto il secondo giro vi farò vedere come te come fi, come finire come iniziare il terzo sto per terminare il secondo giro ho fatto le 3 catenelle entro nell'archetto di 5 e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. 1, 2, 3. 3 catenelle di separazione. 1-2-3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione. Ora vado a lavorare come lavoro sempre il mio terzo giro. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle. 1-2-3. Vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio andando nella prima maglia alta e facendo una maglia alta. Quindi continuo così per tutto il mio terzo giro. Vi farò vedere come terminarla e come iniziare poi il quarto sto Per terminare anche il terzo giro ho fatto una catenella di separazione prendo il filo vado nella maglia alta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado nella terza catenella quindi salto una catenella vado alla terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta terminato così anche il terzo giro e posso andare a fare il quarto quindi mi giro con la lavorazione e andiamo a fare o vi alzate con una catenella e poi andate a fare una maglia bassa o fate con me andiamo direttamente a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo e vado a lavorare come al solito vado dove ho la catenella di separazione tra le due maglie alte e vado a fare le mie tre maglie alte una rientro 2 rientro 3-2 catenelle di separazione vado nel primo archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio andando a fare nell'archetto di separazione nella catenella di separazione le mie tre maglie alte continuo così quindi per tutto il quarto giro vi farò vedere come terminare come iniziare poi il quinto sto per terminare anche il mio quarto giro ho fatto le tre maglie alte vado a fare 2 catenelle Entro nella terza catenella, quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta oppure contando da sotto entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia, la prima delle mie tre maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta e adesso continuo a lavorare normalmente, quindi vado a fare 3 catenelle, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 2 3, e di nuovo vado dove ho la maglia alta e vado a fare la mia prima maglia alta. Catenella di separazione e continuo. Vado a lavorare così per tutto il mio quinto giro e vi faccio vedere come realizzare il sesto e ultimo giro. Sto per terminare anche il quinto giro. Ho fatto le 3 catenelle. Vado dove, ho la prima delle tre maglie alte e faccio una maglia alta. Catenella di separazione vado la maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione vado nell'ultima maglia alta, ma vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. E adesso andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. E vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 3 catenelle di separazione una maglia alta sopra la maglia alta successiva 3 catenelle vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta catenella di separazione e ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima delle tre maglie alte e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 3 catenelle vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta catenella di separazione e vado a lavorare così per tutto il sesto giro vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare a fare il primo giro sto per terminare anche il sesto giro ho fatto la catenella di separazione vado nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 3 vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta Oops. e abbiamo terminato così i 6 giri adesso bisogna ricominciare col primo giro che vi faccio rivedere e naturalmente io vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo non vi dirò sei giri ma conterò sempre il motivo in questa maniera 1 e 2 e andremo a fare poi la stessa cosa anche dietro usciremo un po, le, un po le spalle e poi andremo a fare le maniche quindi mi giro con la lavorazione e andiamo a rifare un attimo il primo giro così da ricordarvelo e dobbiamo andare a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Rientro nel primo archetto di 5 catenelle, e faccio una maglia bassa 5 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle e vado dove ho la catenella di separazione vado a fare i miei tre maglie alte quindi come vi ho detto questi sono i sei giri che dobbiamo andare a fare vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi andremo a cucire le maniche e le spalle allora, dallo scalfo fino alle, alle spalle ho ripetuto il motivo cinque volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E poi sono andata a cucire, ho cucito per circa 9 centimetri dall'esterno verso l'interno, dall sia da questa parte che da quest'altra parte. E ho creato così i miei eh, mie, eh, mie scalfi per le maniche. E adesso andremo a fare le maniche. Allora devo andare a fare quindi la mia manica, questo è lo scalfo, io inizio nella parte di sotto. Faremo lo stesso punto, quindi torneremo a lavorare in tondo, non vi farò rivedere tutti i giri perché già li conoscete. Andiamo soltanto, vi voglio far soltanto vedere il primo giro e devi alla fine quanti motivi intorno allo scalfo mi sono venuti del mio, um, eh, del, del, eh, del, del, del mio punto. Quindi mi aggancio con il filo. E vado a fare le prime 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta rientro e vado a fare altre due maglie alte una e due 2 catenelle 1 e 2 vado in questo forellino qui che mi separa la maglia alta dalla maglia, dalla maglia alta successiva orizzontale e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle Vado dove ho questo forellino, quindi salto 2 maglie alte e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle, salto un foro, entro in successiva e vado a fare 3 maglie alte 1-2. E tre. Naturalmente, se voi vedete che la lavorazione vi stringe troppo, andate a ridurre il distanziamento. Nel senso, la maglia bassa invece farla qui la potete fare dovete dove la maglia alto orizzontale. Cercate un po' di gestirvi voi come meglio, vedete in modo tale che la manica non si stringa ma neanche si allarghi troppo. Bene. Quindi, io continuo a lavorare in questa maniera, vi dirò alla fine quanti motivi ho fatto. Io motivi intendo quindi il gruppo di tre maglie alte. Quindi una, due, vi dirò quanti motivi ho in totale. E poi, naturalmente, continuerete da sola io alla fine vi dirò se ho fatto delle mezze ma eh, maniche, eh, scusatemi, delle maniche lunghe o delle mezze maniche. Sono ancora un po' indecisa se fare addirittura che mi arrivino al, um, al gomito. Comunque, lavorando, deciderò anche questo per terminare il mio primo giro ho fatto le due, le due catenelle quindi entro nella terza catenelle faccio una maglia bassissima e vi informo che io ho fatto sette motivi in totale uno qua sotto tre di questo lato e tre da quest'altro lato quindi adesso continuo a lavorare normalmente il mio punto e alla fine come vi ho detto vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e se ho fatto delle maniche lunghe delle maniche a tre quarti ma essendo una cosa che voglio indossare comunque a fine agosto inizio settembre quando iniziano a fare quelle serate un po' più fresche Penso che mi fermerò a una manica a tre quarti. Comunque, io adesso continuo a lavorare. Alla fine vi dirò quanti motivi ho fatto, dove mi arriva la manica e anche se avrò fatto o meno un bordino per rifinire la manica. Alla fine ho deciso di fare una mezza manica per poterla fare. Vedete, io ho ripetuto il motivo per. Per 8 volte e alla fine ho fatto un piccolo bordino facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta e 3 maglie basse nell'archetto di 3 catenelle quindi adesso andrò a fare anche la seconda manica e la mia maglia sarà terminata